Uh, siete sicuri che il microfono non sia in campo? Oh, eh, benvenuti, benvenuti. Eh, siamo bene alla terza puntata di Show a Caso. Quindi, prima di iniziare, è meglio mandare un riassuntino di quel che è accaduto finora, Previously, Un Show a Caso. Un uomo. Un violino. Una carriera. Una doccia. Un incidente. Un declino. Una follia. E infine, un esilio. Non credo che si sia capito, quindi ve lo riassumo io in due parole. Eh, praticamente lo scorso episodio è morto e ammazzato un nostro stimato collega, eh, perciò eh, il sindacato dei collaboratori ha indetto uno sciopero generale. Io eh, oggi mi ritrovo da solo, ma vi assicuro che non noterete neanche la differenza. Ciò a caso va avanti, quindi partiamo con la sigla. In questi tempi di crisi, qui a Show a Caso riteniamo giusto fornire ai nostri spettatori un servizio di formazione al lavoro. Ecco il motivo di questa nuova rubrica che vuole avvicinare i giovani disoccupati agli attrezzi da carpentiere. Oggi parleremo di Pinza Pappagallo. La pinza pappagallo serve per fissare le cose La pinza pappagallo serve per fissare le cose ah. Oh, complimenti, molto maturo No, complimenti, molto maturo Dai, è già una giornata orribile questa Dai, è già una giornata orribile questa Fammi fare sto collegamento Fammi fare sto collegamento ah. Ah. Perfetto, un reportage davvero chiaro ed esaustivo Questo sì che è servizio pubblico ma ora parliamo di cose belle, parliamo di Italia, con un'intervista esclusiva ad un illuminato geografo. Quindi, eh, illuminato geografo, ci illustri un po' la sua teoria. Uh, the Italian one... Quella italiana è una storia travagliata, fatta di guerre, conquiste, etruschi, e sta cosa si ripercuote sull'incasinatissima organizzazione territoriale. Quel che propongo io è una totale riorganizzazione politica della penisola secondo un criterio preciso, un ordine inoppugnabile, l'ordine alfabetico. Come potete vedere col mio sistema, a nord avremo Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna e Friuli-Venezia-Giulia, regione che tra l'altro lì era e lì resta, riducendo al minimo il disagio per il popolo friulano e così via. Questo sistema permette anche che le regioni con forti spinte secessioniste vengano assegnate alle due isole, manco farlo apposta, gran buco del culo. Ma per quanto riguarda le province rimarranno al loro posto? Oh no no, eh, there... certo che no, anche quelle seguiranno l'ordine alfabetico, ad esempio il Molise da sempre il riso per la sua manifesta inutilità, vedrà piopparsi Messina, Modena e Monza, oltre che una metropoli importante come Milano. Mm, e per quanto riguarda le province? che non hanno la stessa iniziale di una regione, tipo Genova, Roma, Napoli. Eh, <ride> insomma, mi permette la frecciatina, lei non è poi questo gran geografo illuminato. E insomma, quanta cultura qui a show a caso, hm? Ma ora veniamo al motivo per cui siete tutti qui. Guerre stellari J.J. Abrams ha promesso che questa volta non verrà fuori una merda come per Star Trek Qui è Anonymous che vi parla La puntata è stata boicottata per contrastare l'atteggiamento antisindacalista dei dirigenti dello show Ma visto che si tratta di una trasmissione comica ne approfitto per raccontarvi qualche freddura Qual è il colmo per un ultra? Morire di tifo Un Doberman a un gruppo di Labrador Smettetela con questa cagnara e poi c'è l'ultima, un po' politica, un po' cattiva. Vabbè. Eh, Matteo Renzi va dal macellaio. Oh, gigi, tagliamela Fiorentina. E il macellaio risponde. Ah, beh, se la devo tagliare, come tagli tu le tasse? <ride> Vabbè, dai. Al prossimo boicottaggio, ciao.